Dita, non c'è più via d'uscita Improvvisati motivatori Allenatori della vita Fuggono le emozioni Chiuse dentro una stazione Di un distratto viaggiatore Perso a dare un'opinione Parla, parla, parla, parla, parla E ciò che dice non sa farla Ma se fosse stato in campo Quello è sempre gol Alfredo, un uomo che si informa Solo alla televisione Prende in mano il cellulare Un sogno è un talento, un copione Alfredo, un ignorante Che segue le apparenze Le mode della gente Non gliene frega niente Alfredo, un ignorante Si siede al ristorante Ed ignora tutto quel che intorno c'è Pensando solo a sé Con l'hashtag caffè, Pensando solo a sé L'ashtag vita Foto dell'estate Tra politica e zanzare Sotto un clima tropicale Scorre lenta la grammatica Vera guerra di finta etica Con un commento giudicante Lo definiamo un ignorante Poi nel bagno dietro al selfie Una citazione elementare Lì ci siamo anche noi Con la paura di sbagliare Affoghiamo i sentimenti E preferiamo i compromessi Di una storia digitale Per non sentire il nostro male.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 C'è sì.